Dunque, l'obiettivo di, di oggi, è quello di, eh, diciamo così, andare avanti sui primi passi che abbiamo fatto di applicazioni che utilizzino base dati e andremo avanti in tre direzioni. Uno, cercare di capire se c'è differenza nel modo di lavorare tra questa tabellina con i 17 nomi che abbiamo usato nell'esempio di ieri mattina rispetto a lavorare invece con tabelle molto più grandi no? ricordate nella pubblicità, nel teaser che avevo lanciato la, la, la, la volta scorsa ho detto che c'è una tabella fatta nello stesso modo con stesso la di struttura, la differenza è che ha 600.000 linee anziché averne solamente 17. Quindi visto che in questo corso ci interessano anche le prestazioni, cercheremo di capire anche che no, impatto c'è sulle prestazioni quando i dati con cui dovremo lavorare sono più che una manciata, no? cominciano ad essere quantità significative. L'esempio che avevamo fatto al volo eh, era di dire ma vediamo, chiediamo al database... No? Di dirci in questa tabella, parola, sequenza di parole, parole in sequenza, quanti elementi ci sono, e lui ci mette, in questo caso ci ha messo poco, dice di, di 100 millisecondi, ieri ce aveva messo di più. Però cominciano ad esserci dei tempi, forse perché ho già fatto il count ieri, il database se l'ho ricordato, dovrei spegnere e riavviare il database per essere sicuro. Eh, ma sono operazioni che comunque richiedono un certo tempo se io volessi sapere che in questa tab se in questa tabella esiste una parola che si chiama eh, parola uguale casa eh, dovrei fare una query che richiede non parola, nome si chiama, scusatemi Una query che vedete qua sotto mi dice che c'è, no? ho cercato, selezionami tutte le righe in cui la parola è a casa, mi dice che c'è, ma si ha messo 250 millisecondi. Un quarto di secondo. Un quarto di secondo è un tempo lunghissimo in informatica. Voi pensate qui la, diciamo così, l'esempio in cui stiamo tendendo, tendendo è quello del giochino Razzle no? Pensate se ogni volta che spostate il dito su una lettera dovesse passare un quarto di secondo. Affinché il programma, prima che il programma capisca se quella lettera è corretta oppure no, non ci siamo, no? in 4 secondo quelli bravi fanno tre parole. E, è la stessa cosa anche se avessi una parola che non esiste, i tempi sono di quest'ordine di grandezza qua. Adesso noi non ci occupiamo in questo corso di database, però usandoli dobbiamo per forza cominciare a pensare anche a questo. Quindi, uno degli aspetti nostro è di oggi. Eh, cominciare a pensare eh, quando ho tanti dati quali problemi possono nascere non essere sicuri di trattarli in modo tra virgolette furbo il secondo ehm, problema che ci poniamo è come far crescere la nostra capacità diciamo così di scrivere programmi che lavorino sul database al di là di questa paginetta che abbiamo costruito insieme ieri che era di fatto la trasposizione dei sette punti diciamo così, base della libreria dell JDBC, DBC, dei sette passaggi chiave. Cosa ha che non va questa paginetta di codice? Questa è esattamente quella di io. di per sé non ha nulla che non va, se non che è un miscuglio di livelli di astrazione o di, diciamo così, eh, ambiti applicativi diversi. Cioè, qui in questa stessa pagina c'è informazioni di dettaglio su dove si trova, come si chiama il database. C'è, se vogliamo un'informazione, adesso qui è banale, no? Si tratta di tirare fuori i dati di una tabella, ma informazioni su quali tipo di dati che ci servono. E il nome, qui c'è il nome di una tabella, c'è cioè il nome di una colonna nella tabella. Qui c'è conoscenza della struttura del database. Sono due cose diverse, un conto è come è fatto il database, quale è il suo schema, un conto è su quale server sta girando. Sono due bestie diverse. Se andate in un ambito professionale, uno, di, di una delle due cose si occupa il system administrator, fa girare il database sulle macchine, l'altra, il database administrator, è quello che definisce il schema e gestisce il database. Sono proprio due mestieri diversi. Quindi sono tutti diciamo, condensati a due righe di distanza. Ci sono istruzioni di basso livello di gestione della connessione e ci sono, gestioni, eh, ci sono operazioni, fatemi di alto livello di interfaccia utente, quindi l'interfaccia utente è ridotta all'osso che è un system.out.println, però è mescolato la fase di recuperare i dati con la fase di interagire con l'utente. Eh? Eh, così come anche qua, il calcolo, la logica di business mi dice magari che devo calcolare il numero di dati, scelgo di farlo calcolando la mano anziché fare una query e poi qui lo stampo. Quindi è tutto mescolato qui, livelli di astrazione diversi mescolati. Se voi immaginate di prendere questo e proiettarlo su un'applicazione che è lunga 10 eh, pagine anziché una pagina, è tutto intrecciato così. No? Dobbiamo darci delle regole per riuscire a separare le varie parti in modo da poter sapere dove mettere le mani quando qualcosa dovesse cambiare. No? Il, quando i requisiti dell'applicazione diventeranno più stringenti, dovremo aggiungere nuove funzionalità, il database si complica o qualsiasi altra cosa. No? Per dirne una, il fatto che in quella tabella ci sia una colonna che si chiama nome, compare in due posti. Qui e qui. Eh, va bene, serve in tutti e due i posti. No? Quindi non è che posso farne a meno. Il problema è che questi due posti adesso qui li vediamo nella stessa videata. Tendenzialmente potrebbero essere separati. Se in mezzo l'applicazione dovesse fare tante altre cose, magari c'è questa la parte di grafica, eh, e quindi inserisce altre classi, altri metodi in mezzo. E se un domani qualcuno decidesse che quella tabella cambia e non si chiama più nome, si chiamerà parola, eh, dove devo andare a metterle le Come faccio a ricordarmi esattamente dove andare, cosa andare a modificare? Ma no, questa è una domanda che ci porremo sempre più spesso: non basta scrivere il codice che giri, che faccia una certa cosa. Ma l'organizzazione del codice deve essere fatta bene, perché è l'unico modo che ci permetterà di poterci lavorare quando il codice diventa più complesso, quando l'applicazione diventa più complicata. Ok? Quindi dobbiamo imparare come fare. È una cosa nuova questa database, quindi dobbiamo imparare delle regole per organizzare il codice. La terza cosa che faremo oggi, sempre sullo stesso tema è quella di imparare a organizzare meglio il codice JavaFX per l'interfaccia grafica. Um, già riusciamo a fare piccole cose. Il problema di cui ci siamo accorti, che ci stiamo accorgendo, è che, ad esempio, metà del tempo viene speso per capire nei metodi di lookup, per andare a trovare quell'elemento, quali sono le sue proprietà, dov'è lo scritto giusto, non lo scritto giusto. No? il metodo di lavoro che abbiamo adesso è abbastanza artigianale sommato. e anche lì vorremmo riuscire a organizzare un pochino meglio il nostro codice e anche usare qualche capacità in più no? sapere io ho visto ieri in laboratorio poi no? che non ho ancora fatto lo farà domani sul, sui gestori di eventi no? perché poi alla fine la, la programmazione grafica è il 90% programmare gestori di eventi. C'è chi fa un eventender unico che ha tutto dentro, c'è chi fa 200 eventender diversi e eh, ognuno gestisce una piccola, una piccola azione. Cosa è meglio? Cosa è peggio? Cosa nel lungo termine è meglio fare? No, se non abbiamo delle regole, alla fine ognuno va così, a, a istinto, eh, ma rischiamo poi di trovarci a un certo punto con dei programmi che sono difficili da gestire no? allora ci diamo, oggi ci diamo degli strumenti per poter lavorare meglio anche in questo campo quindi un po' costruire sulle cose che abbiamo cominciamo a costruire un castello un pochino più, più eh, ampio Il scopo finale sarà eh, su cui vorrò ragionare è un'applicazione di questo genere no? che è l'applicazione grafica corrispondente a quella qui che abbiamo fatto Cioè, cerco una parola dimmi se c'è no? quindi se scrivo casa lui mi dirà che casa l'ha trovata, e ci ha messo 523 millisecondi a trovarla. Mezzo secondo. Adesso, perché quasi sia mezzo secondo, quando prima l'acquire abbiamo visto che ci metteva un quarto di secondo, e sarà una delle cose su cui dobbiamo ragionare. Eh? Ma ragioniamo quando abbiamo fatto questa applicazione. Quando Quindi, il punto d'arrivo è ragionare sulle prestazioni e sull'organizzazione di questa uh, applicazione. Questa applicazione la faccio vedere così, non vi faccio ancora vedere il sorgente, perché il sorgente è stato organizzato secondo le cose che vi racconto adesso no? quindi questa è la pubblicità della fine lezione ma eh, davanti prima di questo ci sorbiamo un pochino di metodologia eh, io ho aggiornato quel capitolo sui JDBC che abbiamo usato ieri ho aggiunto un paragrafo 5, l'ho messo stamattina quindi chi l'aveva già stampato mi dispiace, non ce l'ha eh, ma tutti lo possono avere da adesso in poi, che è la prima cosa di cui vorrei parlarvi oggi. Allora, ci chiediamo sempre, capitolo accesso al database: no? questi tre argomenti che dicevo oggi, come questo. <coughs> Ci chiediamo, adesso che abbiamo imparato JDBC, come integriamo l'accesso al database all'interno dell'applicazione. Allora, quali sono i problemi? I problemi sono quelli che abbiamo visto insieme in quella paginata di codice. Che quando cominci a usare JDBC, in, in, a poche righe di codice di distanza, mescoliamo cose diverse. Mescoliamo informazioni molto specifiche, cioè quella riga lì funziona perché so che il database sia su quella macchina a quella password, quell'altra riga funziona perché so che lo schema delle tabelle del database è fatto in quel modo, e così, che sono informazioni indispensabili, altrimenti non riusciamo a farlo funzionare, ma sono fatemi dire di diverso livello, sono anche suscettibili di cambiamento allora se io devo spostare il database da una macchina a un'altra e poi devo andare a diciamo così toccare la stringa di connessione in 200 classi diverse perché sono tutte le classi che hanno bisogno del programma di accedere a quel database non sto facendo una cosa fuori. quindi no, dobbiamo sempre cercare di mantenere quella che chi fa ingegnere del software che chiama la coesione di una classe no. una classe deve fare una cosa e farla bene Lavori diversi, che lavorano su livelli a di stazione diversi, oppure che svolgono attività diverse, dovrebbero stare in classi diverse. No? Perché solo così riusciremo a mantenere il codice pulito e anche facilmente riutilizzabile eh, in futuro. Quindi, un one class, one task. No? Una classe deve fare una cosa ben definita e non mescolare livelli diversi. Questo è un po' il problema. Dobbiamo trovare la soluzione, cioè come organizzare il codice in modo da avere un progetto più pulito. sarà un progetto anche un pochino più verboso anziché far stare tutto in una classe magari ce ne serviranno 3 o uguali però ciascuno di questi sarà molto più semplice e più pulito. programmare oggetti vuol dire anche così eh? progettare prima di tutto gli oggetti che mi servono poi dopo scrivo il codice magari l'oggetto in sé è piccolo Però la parte di progettazione l'ho messa nel decidere come partizionare le cose e poi no, e non necessariamente non scrivere il codice quindi l'obiettivo qual è? se questo è il problema. L'obiettivo che voglio raggiungere è fare in modo che tutte le funzioni di accesso al database siano nascoste al programma principale. E le voglio incapsulare in uno o un piccolo gruppo di classi dedicate a lavorare col database che schermino, che nascondono il database rispetto al resto dell'applicazione. Se voglio una classe per banalizzare, che abbia un metodo che mi dice c'è questa parola sì o no. E poi è solo quella classe che sa come fare le query del database. Tutto il resto del programma non sa neanche cosa sia JDBC. Okay? Allora così ho una chiara demarcazione tra quello che è il programma che deve fare certe cose, cose. Creare la sua interfaccia, voglio i suoi algoritmi, e una classe che ha come unico scopo quello di interfacciarsi col database per ottenere delle informazioni. E questo ehm, ha un doppio vantaggio. Che l'applicazione, il main, non deve sapere dove è il database, come è fatto, come si interroga, come si scrive la SQL, eccetera, eccetera. Non ha bisogno di saperlo. Ma anche la classe che invece farà il collegamento database non ha bisogno di sapere a che cosa servono i risultati delle query. Perché l'applicazione, cosa se ne fa, perché vuole fare quella query, qual è lo scopo di quell'operazione. Non gli interessa. No? Nella programmazione oggetti la mutua ignoranza è bene. No? Una classe non sa che cosa fa l'altra, la seconda non sa perché la prima la richiama. Bene meno informazione mutua O, meno dipendenze O tra una classe e l'altra, meno dovrò toccarla nel programma se dovessi modificare qualcosa. Perché se una classe lavora senza sapere minimamente cosa fa l'altra, qualunque variazione, evoluzione, miglioramento, riscrittura della seconda, non potrà minimamente modificare la prima. E quindi confino no, le variazioni. All'interno di una porzione più piccola di programma. So che devo toccare lì e solo lì. E quindi mi dà anche più possibilità di riuso. Cioè, quella classe che fa le query se le fa senza sapere perché, e beh, allora quella query potrebbe servire in punti diversi del programma. Del main. Il main sa perché fa le query. Poi chiama un metodo che fa quella query senza più cercando di farla, diciamo così, nel modo più generale possibile, ma senza sapere perché in questo, in questo momento specifico è stato richiamato questo metodo. Mi rendo conto che è un discorso solo un po', un po sul livello astratto, poi ovviamente ci scenderemo sul concreto, no? però prima dobbiamo avere dei principi a cui agganciarci. Quindi quello che faremo come punto d'arrivo di questo ragionamento è quello di sviluppare... Un modo di costruire l'applicazione, un pattern mentale innanzitutto, come pensare il programma, come dividerlo, che è la parte più difficile. Chi c'era, come ieri il lavoratore, se ne è accorto. Non è, il problema non è fare eh, la lista, ma è dire questo dove lo metto, questo oggetto dove lo creo, come glielo passo, come faccio a farglielo conoscere. Queste sono le parti difficili. allora ci diamo delle regole, perché, grosso modo, alcune di queste per fortuna sono ripetitive. Allora, la soluzione qual è? La soluzione è facile, tutto sommato, dopo che te la spiego. È ehm, costruire delle classi secondo il pattern di programmazione che prende il nome di DAO. DAO sta per Data Access Object. Un no, pattern di programmazione non è una legge, non è una classe, non è un'interfaccia. È una buona prassi sull'organizzazione del codice. Ci sono libri interi sui pattern Nella no? programmazione, oggetti, che ti dicono quando hai questo tipo di problema, la soluzione è di questo tipo, le classi organizzali in questo modo. Vi ho accennato già l'altro giorno che è un pattern molto utilizzato quello della factory, fare in modo che un oggetto ne crei un altro per me, così io non devo sapere esattamente quale è l'istanza concreta. Il DAO è un altro di questi pattern di programmazione, no? che ci, ci chiede, il pattern, di pensare a tre gruppi diversi di classi nella nostra applicazione. Classi cosiddette client, cioè le classi che hanno bisogno di accedere ai dati, o di modificarli, o di scrivere, cioè l'applicazione principale, principale, okay? che ha bisogno delle informazioni, o bisogno di salvare i dati, o ha bisogno di leggere, o ha bisogno di ricercarli. Questi sono i cosiddetti client, in questo mini pattern, cioè i clienti che vogliono usare i dati. Ma queste classi dobbiamo scrivere in modo, scriverle in modo che siano totalmente ignoranti rispetto a tutti i dettagli del database. Ok? Quindi in tutta l'applicazione, l'applicazione principale, tutte le classi che chiameremo le client, non voglio mai vedere. Non io il pattern, ma neanche io. Non voglio mai vedere java.sql.qualcosa. Non deve neanche sapere che esiste il database, anzi, la forza di questo pattern è che i dati potrebbero anche non essere nel database. Potrebbero essere in un file di testo, potrebbero essere in memoria, potrebbero essere chissà dove. No. Poi ci sono altri gruppi di classi che sono le classi DAO vere e proprie. Gli oggetti per l'accesso ai dati, no? DAO vuol dire questo, data access Che sono quelle all'interno delle quali stanno tutte le query JDBC, tutte le istruzioni che usano le librerie JDBC, usano il Java SQL. Quindi dentro queste classi ci sarà la connessione, ci saranno gli statement, ci sarà il result set, eccetera, eccetera. Hanno dei metodi offerti alle classi client e, all'interno di questi metodi, faranno, no, contatteranno il database. Queste classi qui, che noi chiameremo classi DAO, sono le uniche che potranno accedere al database, ok? Solo loro. E anche loro hanno le loro dose di ignoranza, nel senso che sono totalmente ignoranti, queste classi ignorano talmente che cosa sta facendo il client. Cioè, quella classe DAO, per accedere al dizionario delle parole, la devo, la voglio poter spostare da un programma che fa Razzle a un altro programma che fa correzione ortografica il client fa cose completamente diverse ma ha bisogno di accedere allo stesso tipo di database allora usa lo stesso tipo di oggetto DAO che incasso in un certo senso quella parte del database che astrae quella parte del database sotto forma di un oggetto meno il DAO sa di cui l'applicazione ha bisogno, più è riutilizzabile, più è progettato bene. Poi si può ignorare tutto, tutto, tutto sempre, però cerchiamo di farlo il più possibile. Poi ci sono, beh, ovviamente tutte le classi di basso livello, GTBC, eccetera, eccetera, saranno tutte classi che vogliamo istanziare e creare solamente dentro i metodi del DAO. Quindi sono usate ovviamente, ma il client non li vede mai. Poi c'è la terza tipologia di, di classi, dicevamo, ragioniamo con tre tipi di classi. Il client è che è colui che ha bisogno di accedere ai dati, il DAO è che è colui che sa come fare a accedere ai dati, e poi c'è bisogno di qualche cosa che faccia viaggiare questi dati avanti e indietro. Perché se il dato è una stringa, vabbè, è una stringa. Ma se il dato è un elenco di nomi cognomi e indirizzi, serve un oggetto, che rappresenta nome, cognome, indirizzo e un altro oggetto che rappresenta la lista, la collection quello che vogliamo di questi primi oggetti allora servono degli oggetti stupidi diciamo, oggetti elementari semplici che in questo contesto vengono, vengono chiamati transfer object cioè oggetti che vengono usati per trasferire i dati avanti e indietro che sono il linguaggio comune con cui il e il DAO si parla è l'unica cosa che devono avere in comune. Abbiamo detto io ignoro te, tu ignori me, però in comune cosa deve esserci il dato di cui io ho bisogno che tu mi devi riempire andando a leggere il database. Il dato che io possiedo e che tu mi devi andare a scrivere nel, nel db. Quindi, questi sono normalmente oggetti semplici, no? Um, la sigla Poggio la conoscete, Plain Old Java Object, cioè un semplicissimo oggetto Java che tipicamente ha delle proprietà dei metodi get set e finisce lì che non, ha, non fa azioni, semplicemente sono dei contenitori di dati okay? dei pacchetti che contengono dei dati <ride> e sono quegli oggetti che vengono, che di fatto entrano nelle signature dei metodi del DAO e i metodi del DAO ricevono come parametri li restituiscono come valore di ritorno Oggetti di questa famiglia qua, contenitori di dati. E questi sono i, i più belli di tutti perché sono i più ignoranti di tutti, perché non sanno nulla di database, non sanno nulla dell'applicazione. E d'altronde, se io sono una scatola che deve tenere dentro nome, e cognome e indirizzo, non mi interessa sapere l'applicazione cosa sta facendo, non mi interessa sapere come è fatta la tabella del DB che contiene nome e cognome a me interessa contenere due stringhe, tre stringhe via. non mi cognome indirizzo mm? più sono piccoli, più sono stupidi più sono riutilizzabili queste classi rappresentano c'è scritto qua il modello dati se noi dobbiamo ricreare in qualche modo delle classi nella nostra applicazione che siano cugine se non sorelle delle tabelle del database. Quando un, un, noi il database lo progettiamo partendo dai modelli entità relazione. Allora poi un'entità che è un concetto con cui la nostra applicazione vuole avere a che fare, la mappiamo a un certo punto in una tabella del database. E con quella stessa entità la dovremo mappare anche in una classe Java. che rappresenta, che contiene, a un nome, avrà degli attributi, potrà avere delle relazioni con altre cose. Questi oggetti Java che rappresentano l'entità del mio modello concettuale, sono di fatto il modello dati. Costituiscono di fatto questi transfer object, che sono degli scatolini che contengono, diciamo così, una fotografia istantanea di un record della mia tabella, ma sotto forma di oggetto. Allora, dobbiamo riuscire a ragionare spezzando no, in tre queste cose. Questo ragionamento, <coughs> scusate, che abbiamo appena finito, è riassunto in questa, ehm, questo diagramma delle classi. Io ogni tanto vi butto i diagrammi delle classi, così ci abituiamo a leggerli, a, a pensare in termini un, poch un pochino <ride> più astratti del codice. Un'infarinatura in ce l'avete no? su come leggere queste cose. Sì. sì, sì. Sapete cosa sono queste righe qua in mezzo? Allora, il diagramma delle classi è un diagramma in cui ciascun rettangolo rappresenta una classe ed è diviso tendenzialmente in tre sezioni. La prima sezione contiene il nome della classe, la seconda contiene i nomi delle proprietà le, proprietà, le variabili, la terza contiene i nomi dei metodi. Qui in questo caso le proprietà non sono indicate perché non ci interessano, saranno tutte private. Qui ci interessano i metodi convenzione i vari metodi, così come anche le proprietà, hanno davanti un più o un meno per indicare che siano pubbliche o private e dopo che ci sono le frecce che indicano quali sono le relazioni tra queste classi allora, le due classi principali sono il client e il DAO il DAO vedete che, partiamo da lui che accede al database quindi è lui che accede Qui è una classica chiamata data source, per noi il data source è il driver manager che ci permette di accedere alla connessione. No? C'è tutta la parte dei DBC di sopra e attraverso questo le query creano a un certo punto il result set e il data access object usa il result set, lo legge, lo controlla, fa quel che deve fare e offre dei metodi. Il risultato lo parcheggia dentro dei transfer object che contengono i dati. Qui, crea questo. Se vedete, dal DAO non c'è nessuna freccia che va verso l'applicazione. Il DAO fa delle cose, sintetizza il risultato dentro degli oggetti, parcheggia qua il risultato, ma il DAO non ha conoscenza dell'applicazione che lo deve usare. In nessun punto il DAO ha un riferimento a un qualunque oggetto di tipo client, che fa parte del client. Ok. Quindi, questo ce lo dobbiamo dare come criterio di progetto. Se ci viene da mettere un riferimento all'indietro, vuol dire che stiamo sbagliando l'organizzazione del codice. il transfer object di nuovo è a frecce verso nessuno, non ha alcuna freccia che esce. Il transfer object non conosce nessuno, altri conoscono lui sia il client sia il DAO. Conoscono lui, lo devono usare, ma lui non conosce nessun altro. Ok? Pobretto, contiene solamente i DAO la parte JDBC che è la colonna di destra viene toccata, vista e conosciuta solamente dal DAO, nessun altro ok? e poi alla fine c'è il client la vera applicazione, il main che usa questi DAO tutte le volte che ha bisogno di accedere a informazioni che in realtà sa che sono nel database e il DAO offre dei metodi mette a disposizione dei metodi i quali ricevono, modificano, eccetera gli oggetti di tipo TO di tipo transfer object questo è un po' lo schema che vogliamo usare quindi magari proviamo a modificare la nostra applicazione Cina semplice in questi termini eh? prima di andare avanti ecco, come linea generale questi DAO che criteri ci diamo? Allora, il eh, primo criterio, quasi assoluto, è un DAO non ha stato. Cioè un DAO non si ricorda nulla, non ha quasi nessuna, normalmente non ha nessuna variabile di distanza. Infatti vedete che quando io leggo un dato non viene memorizzato il dato al suo interno, qua non ci sono variabili di distanza. Ma il risultato della query viene memorizzato in un oggetto esterno. Cioè, ovviamente i metodi avranno bisogno di fare delle new per crearsi degli oggetti di lavoro, ma dentro i metodi va bene. Ma dentro la classe, oggetti di distanza, livello di classe, normalmente non li vogliamo. Il DAO è un oggetto che incapsula dei metodi, non incapsula dei dati. Il cluster object incapsula dei dati e non dei metodi. Ognuno fa un pezzo del mestiere. Un DAO gestisce un tipo di dati. No, questa è un'applicazione una del principio di coesione. Eh, io avrò, immaginiamo, che ne so, la rubrica, allora avrò la, il concetto di persona, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. Questo è un concetto astratto che sarà mappato su uno o più tabelle del database, poi vediamo il progetto relazionale come mi splita i dati. Sarà mappato su uno o più transfer object. Dati, oggetti di modello che rappresentano la persona, il numero di telefono, eccetera, eccetera. Allora anche lì potrò avere un DAO che manipola i dati di quella famiglia, di quel tipo lì. Se poi la stessa applicazione dovesse gestire anche non so, il calendario degli appuntamenti, allora avrò altri tipi di tabelle, avrò altri tasti di modello. ecco, Non avrebbe molto senso mettere nello stesso DAO anche i metodi per gestire il calendario Quelli per gestire la rubrica, quelli per gestire il calendario tutto nella stessa DAO, tutta nella stessa mega classe comincia a diventare un po' pesante non perché diventa grossa ma soprattutto perché ha dei metodi che non c'entrano niente l'uno con l'altro e ce ne accorgiamo dalle signature, dai parametri che passiamo che sono oggetti totalmente scorrelati eh? allora noi vogliamo fare in modo che questa dipendenza qua che il DAO crea e usa dei TO non usi tutti i TO possibili dell'applicazione, usi solamente alcuni. Quindi dividiamo i DAO anche sulla base del dominio dei dati su cui devono lavorare. Sono criteri generali, non c'è una regola fissa. Tendenzialmente i DAO offrono, che metodi offrono? Eh, Offfrono i metodi CRUD, di solito. CRUD, è una sigla no? che sta a indicare le quattro operazioni di base che vanno fatte su qualunque, alla nausea proprio su qualunque tabella di qualunque database. Crea, leggi, aggiorna e cancella. Quelle 4 I non ve le toglie nessuno. Cancella il posto, viene. Si può fare a meno di cancella spesso. Nei database molto spesso non serve cancellare. Come, o si sceglie di non cancellare per non perdere dati vecchi, ma magari metti un flag per dire non lo voglio più. Ma non lo cancelli fisicamente. Quindi vuol dire che per ogni tipo di dato dovrebbe esserci un metodo che mi permette di inserire un dato nuovo, create. Un metodo del DAO che mi permette di ricercare un dato sulla base, non so, dei criteri di ricerca, sulla base della sua matricola, del suo ID, del suo nome, della data, di un certo intervallo di valori, e, anzi tanti metodi che cercheranno di fare la ricerca secondo metodo <ride> Metodi update modifica l'indirizzo, modifica il nome di quel elemento. Alla fine si somigliano un po tutti questi metodi, ma va bene se si somigliano, così possiamo lavorare per, per copia e incolla, se alla fine sono tutti simili. E, eh, e spesso ha dei metodi che lavorano su un singolo elemento o in alcuni casi possono essere dei metodi che lavorano su gruppi, su collection di elementi se io cerco dammi le persone che hanno un certo cognome eh, queste sono più di una potenzialmente. quindi il risultato non può essere un oggetto di tipo utente sarà un oggetto di tipo lista di utenti o insieme di utenti o collection di utenti dipende poi da quale struttura dati voglio usare E quindi vi immagino alcuni metodi che potrei vedere in un oggetto di tipo DAO. Allora, il primo è creiamo un nuovo utente. Allora, l'applicazione cosa fa? Vuole creare un nuovo utente, quindi l'applicazione client si preoccupa di ottenere, ad esempio attraverso l'interfaccia grafica, tutti i dati dell'utente, li mette dentro un oggetto di classe che io ho chiamato user, che è uno di questi transfer object, che conterrà vari campi che corrispondono a tutte le informazioni sull'utente. Una volta che è un oggetto che rappresenta l'utente, chiederò al DAO: Caro DAO, inserisci questo utente sottinteso nel database. In questo caso ho ipotizzato che utente, ogni utente nella tabella DB abbia un valore un id numerico autoincrementante, generato automaticamente quindi magari questo metodo può anche restituire un intero che è l'id dell'utente che ha appena creato volendo. e quindi per poter inserire oggetti in un db mi servono metodi di questo genere preparo l'oggetto e con una chiamata metodo il dao farà la query alla fine cosa fa? non è magia eh? scriverà insert into tabella values i campi di questo oggetto 1 Oppure mi dice cercami un utente, find user by id, ti do un id, la matricola, no? la chiave primaria dell'utente e riempimi questo oggetto user. E allora lui farà la query nel database, se c'è un oggetto con quell'id recupera tutti i dati e li mette dentro l'oggetto. Se non c'è nessun oggetto con quell'id magari mi istituisce falso in questo boolean di ritorno. Oppure a volte si usa un metodo ancora più compatto, in cui io ti passo già un oggetto user di cui ho riempito solamente il campo ID e tu riempimi gli altri campi. È una variante sul tema, no? Le trovate tutte e due. O eh, il criterio di ricerca, virgola, la classe da riempire, oppure la classe parzialmente riempita che, andando a interrogare il database, viene riempita anche nei campi mancanti. Eh, oppure il terzo tipo ti passo l'id e mi ritorni un oggetto nuovo di tipo user che corrisponde a quell'id oppure nullo se non c'era ovviamente mm? eh, per modificare qui qua abbiamo il create questi sono i metodi di read CR, u, update ad esempio modify user ti passo un, un utente tu nel database vai a cercare l'utente attuale che ha quell'id e modifichi i campi secondo i valori di questo nuovo utente. A modificare, si si usa poco. Oppure qua ci sono i due metodi di ricerca che dicevamo prima che mi istituiscono una lista. Ad esempio un search user by name in cui posso passare una stringa il nome dell'utente da ricercare lui mi dà l'elenco di tutti gli user che hanno quel name, oppure gli do uno user ad esempio di cui lui ovviamente ignorerà tutti i campi e andrà solamente a vedere il camponello, visto che il metodo By name mi promette di fare la ricerca per nome e non per altri criteri quindi vediamo un po così noi abbiamo un tipo di dato incapsuliamo tutte astraiamo incapsuliamo tutte le operazioni che si possono fare su quel tipo di dato del database in una manciata di metodi offerti da un oggetto che in questo caso lo chiamerei, chiamerei user DAO lo faccio, lo faccio una volta per tutte e mi dimentico, mi, da quel momento in poi mi posso dimenticare come sono fatte le tabelle perché ho un metodo di alto livello per andare a inserire cancellare gli elementi uh, qui c'è un diagramma delle sequenze che fa un, vedere un esempio di utilizzo in cui fa vedere che il client, che qui chiama business object crea un oggetto DAO perché il client si accorge di avere bisogno di del database quindi Crea un oggetto DAO e poi chiama un metodo getData su questo oggetto DAO. Cioè, dammi i dati, dammi un utente, dammi. Qui, un metodo generico, getData, potrebbe essere un findUserById. Dammi un utente. E questo qui, vedete che poverino, va a aprire la connessione, data source per noi è il driver manager, connection, eccetera, crea un transfer object riempiendolo con i dati del database e ritorna a questo oggetto poi l'applicazione principale modifica direttamente il transfer object che è qua mentre il transfer object è stato creato dal DAO e è stato restituito all'applicazione principale l'applicazione principale decide di modificare dei campi li modifica direttamente in questo transfer object e alla fine richiama il DAO per dire Senti, adesso aggiorna per favore il database usando sempre questo transfer object che nel frattempo è stato modificato. E allora il DAO va a leggere le proprietà, i valori di questo transfer object e fa poi la query, questa set data verso il data source. Sì, diciamo così, rappresenta la query di update che viene annunciata verso il database. Questa chiamata al DAO e questa seconda chiamata al DAO sono indipendenti l'una dall'altra. Noi vi abbiamo raccontato tutta la storia perché l'abbiamo vista insieme, perché abbiamo visto cosa faceva l'applicazione. Ha letto un oggetto, ha modificato due campi e l'ha riscritto, ha aggiornato sul database quell'oggetto. Il DAO non lo sa. Il DAO non sa neppure che l'oggetto che sta scrivendo qua è esattamente lo stesso che era letto lui un attimo fa. Eh? Per questo, dicevamo prima, il DAO non sa, non vuole sapere cosa fa l'applicazione e perché fa le cose ha dei metodi di implementare, l'implementa. Allora, se usiamo questo pattern, come si va a modificare la nostra applicazione di ieri? E noi dovremmo, se qui avevamo un'unica applicazione, dovremmo separarla perlomeno in tre parti. No? La parola in questo caso è banale perché non so, è un string la in ehm, realtà non è una stringa è una coppia id stringa quindi è già, già un oggetto più complesso un DAO e un main il main continua a essere modo questo allora partiamo dal basso noi abbiamo eh, dunque il problema si è... chiama questo il progetto noi abbiamo no, questa singola classe Adesso ne costruiamo un'altra che rappresenta, che rappresenti il mio transfer object, Cioè, su quale dato voglio lavorare? E il dato è la parola. C'è una classe parola. Che non ha nessun metodo main, ovviamente. E questa classe parola cosa fa? Dicevamo, o incapsula veste da un vestito a oggetti, alla tabella del database. In questo caso replichiamo paro paro i campi della tabella. Quindi avremo... una variabile intera... che si chiamava id parola, se non sbaglio. Diciamo che... se non sbaglio non esiste. La vado a leggere, id parola. E poi avrò una stringa... Pri private string, nome. Giusto? Nome. Eh? Questi sono i campi dell'oggetto dell parola che corrispondono alle colonne della tabella parola nel mio database. Non siete da perdere che ho chiamato parola small, parola secca, sono su fisiche dopo, per fare gli esercizi oggi, ma la tabella sarebbe la tabella parola. E basta, essenzialmente, questo mio transfer object è finito. Devo completarlo come oggetto, nel senso che devo mettere il costruttore, i metodi get e i metodi set, ma non deve fare molto altro. Se l'oggetto fosse un pochino più complicato avremmo magari anche dei metodi di convalida, che controllano se l'oggetto è corretto, se il nome esiste, se il maggior di... è lungo almeno, caratter almeno un carattere, cose cioè, un oggetto potrebbe avere dei metodi di lavoro suoi ma per gestire semplicemente i dati interni, quindi questo è un semplicissimo oggetto Java, noi eh, avendo definito quali sono le variabili, le distanze che contiene, ci facciamo generare il costruttore, ci facciamo generare i getter e setter di tutti i campi che contiene e non ci pensiamo più. Okay. E questo è il mio oggetto, transfer object versione base. Poi a questo punto mi creo un oggetto per accedere al database in un DAO, quindi un'altra classe magari fatemi solo fare un altro piccolo, un package diverso, così separo in un package separato tutto ciò che tocca il database. Lo separo bene. E dentro questo package ho aggiunto punto db al package padre, così mi ricordo che è quello del database, aggiungo una classe che chiamerò parola DAO. Tanto per non esagerare con la fantasia dare dei nomi che mi ricordino qual è la funzione dei vari oggetti e questo è, dicevamo un oggetto che ha solo tra virgolette metodi non ha variabili di distanza e quali metodi servono? beh, praticamente tutti i metodi per lavorare su quelle parole cominciamo a implementarne uno quello che serve alla mia applicazione allora la mia applicazione cosa faceva? mi stampava l'elenco delle parole Giusto? Allora, devo avere un metodo che senza ricevere nessun parametro mi stampa, una, non è che mi stampa a questo punto, mi restituisce, mi calcola e mi restituisce l'elenco di parole contenute nel database, l'elenco di oggetti parola corrispondenti al contenuto del database, poi al main interessa solamente le stringhe, la parte nome. Ma io nel momento in cui faccio l'oggetto DAO, faccio un metodo che, già che ci sono, mi istituisce l'oggetto intero, non solamente il singolo. Allora avrò un metodo che sarà un public eh, eh, get eh, parole, get all parole, parola non va tanto come concordanza, ma così non cambiamo i nomi agli oggetti, dammi tutti gli oggetti di tipo parola, lo leggerai in italiano, che non ha bisogno di nessun parametro e mi restituisce una lista di parola. E qua sto iniettando la prima dipendenza. parola sì. allora prima di tutto aggiungiamo di parola eh, vabbè import si a mano stavolta non c'era arrivato lui da solo E list sarà ovviamente java.util.list, no? la mia collection. Qui ho dovuto importare dentro il DAO la classe parola. Allora, quella freccia che dal DAO diceva il DAO usa o crea il transfer object. È tutta lì in quella uh, import. Il DAO deve conoscere il transfer object. Il transfer object non, non conosce il DAO. L'abbiamo scritto tutto, l'abbiamo compilato senza errori, senza, prima ancora di avere il DAO e senza nessun riferimento all'applicazione. Dopodiché cosa fa questo? Beh, fa... Fa DBC. Quindi farà... vabbè, rubo. Fa questo lavoro qui che prima faceva il main, quindi la mia stampa parole adesso è vuota, incolliamo qua il codice di ieri, adesso andiamo un po' un attimo a ritoccare ovviamente, ma questo è un codice che si collega al database, tira fuori l'elenco dei nomi e quindi fa la connessione al database, crea uno statement, esegue la query, questo n dati qua non mi interessa più, E ovviamente è qui, qui devo modificare, ovviamente, perché questa qua era la logica applicativa, cosa me ne faccio del dato? Questo devo cambiare, quindi cancelliamo, questo va via, chiudi gli statement, eccetera, eccetera. No? Allora, cosa deve fare questo metodo? Beh, deve creare una lista contenente oggetti parola corrispondenti a tutti gli elementi che trova nella query. E quindi in questo caso aggiungiamo una variabile di tipo list parole a lista uguale new array list parola crea una lista vuota parola non parole scusate array list la devo aggiungere e poi ogni volta che dal database salta fuori una riga appendo a questa lista un nuovo oggetto di tipo parola costruito con i campi che ho appena letto dal database quindi quello che farò è prendere dal database un intero che è l'id parola Qui sono dentro while rs next quindi sto leggendo una per una le varie righe di ogni riga leggo due campi, l'ID parola, che è un intero, corrispondente alla colonna ID parola. E il secondo campo, che è una stringa, corrispondente alla seconda colonna, che si chiama nome. sono su una riga, estraggo i due campi della riga, costruisco un oggetto di tipo parola con questi due campi, parola p uguale new parola di id parola, virgola nome, questo nuovo oggetto che ho costruito è il mio transfer object che aggiungo alla lista. Quindi ad ogni iterazione di questo ciclo avrò aggiunto alla lista un nuovo oggetto di tipo parola che avrò creato, riempito e utilizzato con i valori, le due colonne della riga del database su cui sto iterando. Leggo tutto, quando ho finito di leggere saluto il database e posso ritornare al chiamante la lista. Mm? Che poi questa lista venga stampata, vengono contati gli elementi, vengano usati per decorare il soffitto, non lo sa questo. Il suo lavoro è dire pol parola, dammi tutte le parole che ci sono. Fine. Eh. <coughs> L'interfaccia col client, che ancora qua? si lamenta? Ah, beh, sì, perché dice se, se do un'eccezione non ritorna nulla. E eh, allora, se mi dà un'eccezione, facciamogli. Generiamo a nostra volta un'eccezione, in almeno interrompiamo il programma. Ok, qui, vabbè, in questo caso il DAO ha un metodo, se dovessimo fare altre operazioni su questi dati avremmo tanti metodi simili. L'importante è che nei parametri di ingresso e di uscita ai metodi del DAO non compaia mai, mai, mai, mai il concetto di connessione, di result set, eccetera, eccetera. Ma solamente, devono sempre solo comparire, oggetti IO, oggetti transfer, oggetti semplici. A questo punto possiamo tornare al main, no? all'applicazione principale, che ora diventa un'applicazione di tre righe. La mia stampa parole deve fare due cose, ottenere l'elenco delle parole e stamparlo. Ottenere l'elenco delle, delle parole, è un lavoro che devo far fare al DAO. E allora prenderò parole DAO, i DAO, lo così, che ovviamente dovrà essere dentro... New. Parola DAO. L'import me l'ha messo, sì. Tutti questi import di Java SQL, e Cliff mi dice giustamente che non servono più, non sono più usati. Bene. Cancelliamoli. Non li vogliamo usare. E semplicemente dirò, chiederò al mio DAO list di parola elenco uguale PDAO punto get all parola per list ovviamente devo dichiararlo eh, sarà punto utile non avuti maledetto e poi ho questo elenco lo stampo for parola p due punti elenco Per ogni parola della collection elenco, conoscete questa sintassi, no? Sintassi called, diciamo, breve per gli iteratori. System.out.println, printline, di che cosa? p.getnome. Quindi questo è il Client. Il Client conosce il DAO e il TransferOption. Il TransferOption non conosce nessuno, il DAO conosce il TransferOption e non conosce il Client. Ognuno fa il suo lavoro e forse tutti insieme fa funzionare il programma. Questo lo vediamo subito. Vabbè, ah, dai. Era ora. Column ID parola not found. Ah, giusto, grazie. Allora, l'errore ce l'avevo eh, giusto per aiutarci a leggerlo, perché metà del lavoro è trovare in questi stack trace qual è la riga che ci interessa. Questo è l'errore, che evidentemente è un errore nella query, dov'è il codice che lo esegue? Andiamo a vedere, questi sono tutti i metodi di libreria con.mysq, quindi non mi interessano. Il, andando in ordine il il metodo che entra nel mio codice è questo, la prima linea di codice mia è questa quindi il problema è qua eh, infatti dove ho, dove ho cliccato non lo so qua dao.java. qui dice che quando faccio getInt per ottenere la colonna di parola la colonna non c'è, allora o è scritta male oppure come abbiamo fatto notare a qualcuno è sbagliata la query perché, nella query, estraevo solamente la colonna nome e non la colonna parola, allora, la colonna di parola, scusa. Io preferisco elencarle piuttosto che metterle l'asterisco perché così saltano. So quali sono, se le sbaglio, mi segnala errore e se saltano fuori in un ordine, è l'ordine che ho deciso io, non l'ordine che ho deciso il database. Ma se, è solo perché sono paranoico, ovviamente. Quindi riproviamoci. ecco questa volta. Le stesse parole sono uscite fuori. Ovviamente fa la stessa cosa. L'abbiamo fatto in tre classi anziché in una, ma adesso in qualunque momento un altro programma avrà bisogno dell'elenco delle parole può chiamare quel metodo. L'unico requisito è che quel metodo ovviamente usi questa tabella di questo database e che i capsuli i dati i risultati in un oggetto di tipo parola, ma questo il modello dati deve essere condiviso chiamante, il main è molto più semplice. Voi immaginatevi, pensiamo facciamo, facciamo all'applicazione grafica, dentro un event handler che deve gestire l'evento che arriva dal bottone, dal non action button, immaginate anche solo dover fare una connessione verso il database, gestire gli errori SQL, se c'è un errore SQL che faccio, dentro un gestore di un evento. Il no? codice esplode, non si capisce più nulla. Se mentre dentro l'istoria di evento ci sono tre righe di questo genere, invece mh, ci piace di più, è più gestibile. Senza contare che se questo database dovesse crescere, complicarsi, diventare più ricco, basta modificare il DAO, aggiungiamo colonne, aggiungiamo tabelle, basta modificare il DAO e tutto il resto funziona. Allora noi cercheremo sempre di fare questo passo in più ogni volta chiederà un pochino di tempo in più, ma poi alla fine troveremo dei pezzettini riutilizzabili. Sempre. Ma proviamo ad aggiungere, se non ci sono dubbi, un altro metodo, così a questo DAO, per capire un po' come si lavora qua dentro. Pensiamo ad esempio al metodo per ricercare una parola. Ti do una parola, dimmi se esiste. Allora, facciamo un altro metodo, public. Dunque, dimmi se esiste. Qui ça, potrebbe essere un boolean. Chiamiamolo check parola. Così, ci piace come signature. Ti passo una parola, tu ovviamente andrai a vedere che c'è il nome, non il campo ID, ma il campo nome, e eh, mi dici se c'è o no, vero o falso. Ok? Vabbè, vuol dire che la query sarà leggermente diversa. Però nel momento in cui sto per cominciare a scriverlo, mi viene in mente che dovrei fare copia e incolla di tutto quest'altro metodo di nuovo eh, non mi piace tanto copia e incolla mi suona sempre sbagliato eh, sempre c'è una parte iniziale che è questa che almeno questa che è sempre uguale La connessione, JDBC url eccetera eccetera allora perché ripeterla in ogni metodo? Mettiamo un metodo comune, no, sempre dentro il mio DAO, ma un metodo di utilità interno, un metodo privato, che perlomeno mi dia la connection. E' questo metodo che conosce JDBC, è questo metodo che ottiene la getConnection. E infine me la ritorna. E così, dentro i miei metodi operativi, i metodi di query, non ho più bisogno di avere di questo lavoro qua della getConnection, ma chiamo il mio metodo privato getConnection, quindi connection. che poi richiama l'altro, eh, non è che ho fatto dei salti mortali, però almeno ho questo metodo di comodità che posso usare più volte. Eh, ovviamente questo qui può generare questa eccezione, ma tanto questa eccezione comunque la dovrò catturare qua sotto, perché non è l'unico metodo che genera questa eccezione, anche execute query la genera, quindi tanto vale gestirlo sotto, l'eccezione. Quindi a questo punto, anche qui, mi... uguale getConnection così non devo replicare in tutti i metodi l'indirizzo JDBC del mio server l'ho messo in un punto solo. Anzi, addirittura ci accorgeremo, man mano che andiamo avanti, che tutti i DAO probabilmente condividono la stessa JDBC connection, perché il database che usiamo è uno solo. E quindi magari ci converrà usare ancora, se vogliamo, un padre di tutti i DAO, una superclasse classe che, che contiene quello. Però ne abbiamo uno solo, non complichiamoci le cose per tutti. E questo qui cosa dovrà fare? Dovrà fare una query. Eh, Fatemelo scrivere sotto, chiedo scusa. Deve controllare se c'è una certa parola C nel database. Allora, come scriviamo? Scriviamo: um, SELECT. Scriviamo prima di là. È questo qui. Non è parola sec, ma era parola eh, small. Casa non c'è, gatto c'era. Ah, questa è la query che vogliamo scrivere. Quindi, qui possiamo scrivere questa, questa cosa qui. In realtà, per non fare confusione, usiamo magari i singoli apici per delimitare la stringa. E i doppi per eliminare, per eliminare il valore del campo dentro l'istruzione SQL e i doppi app per poi eseguo questo, quindi creo E dopo che ho eseguito la query, di fatto, o c'è la parola o non c'è. Quindi a me in questo caso non mi interessa andare a esaminare tutti i risultati. Mi interessa solamente se ce n'è almeno uno. Quindi adesso potrei dire boolean found uguale rs.rsnext. Uh, next. cioè rsnext mi istituisce vero o falso oltre a farmi avanzare il, il cursore ovviamente mi istituisce vero o falso se c'è riuscito se è vero vuol dire che l'ho trovata se è falso vuol dire che non l'ho trovata e poi farò return found il motivo per cui, che è un booleano, il motivo per cui lo so spezzo in due questa istruzione è che dopo che ho trovato se era found, prima di ritornare dal metodo, devo spegnere la luce e chiudere la porta. Se no, abbiamo fatto la query, ritorniamo al risultato, il programma va avanti ma la connessione rimarrebbe aperta. Non posso chiudere le connessioni prima di aver fatto questo, perché per chiedermi next devo avere un result set aperto, attivo, quindi la connessione deve essere ancora aperta. Non posso fare return prima di aver chiuso tutto, però perché altrimenti perdo il posto. Vabbè, facciamo attenzione. Ecco, questo metodo qua funziona, sarà per il fatto che funziona solo con gatto. In realtà, non voglio che funzioni con gatto che mi chieda ogni volta se c'è gatto nei nomi ma voglio che mi chieda se... Ehm, ma voglio che mi chieda ogni volta il nome specificato dentro questo oggetto parola. Allora devo sostituire gatto a p.getNome. Per farlo, vabbè, ovviamente Costruisco questa query con tre pezzi, il primo pezzo fino all'apice ap all aperto, più p.getNome, più chiuso apice. Select nome from parola small, where nome uguale aperto apice, singolo, poi chiuso la stringa, poi ci aggiungo p.getNome che è il pezzo della parola P, e poi ci aggiungo ancora il chiuso apice per finire la sintassi SQL. Quindi costruisco con lo scotch, no? mettendo insieme pezzi diversi, un'unica query in cui infilo nel posto giusto il valore di una variabile. Ok? Quindi a questo punto, eh, qui cosa gli manca ancora? Qua. Facciamo di generare un errore se qualcosa va storto. A questo punto possiamo provare a aumentare il nostro programmino di test. facendoli chiamare anche questo metodo. Grazie. Allora andiamo a prendere il nostro programmino di prova, dopo che ha fatto stampa parole, facciamo un altro metodo. Cerca esempi. All'interno del quale chiederemo sempre a un nostro DAO, di controllare, ad esempio, se c'è gatto e se c'è cacciavite, che sono sicuri che non ci sia nell'elenco dei 17 animali. Quindi creeremo un oggetto parola, P1, l'ID non mi interessa, lo metto a 0, non ho un costruttore che richieda solamente il nome, e allora sono obbligato a mettere un ID. Parola, P2, uguale, new, parola, sempre 0, non mi interessa, faccia vita. E quindi farò poi, beh, volendo potrei fare una piccola lista in cui metto queste parole da interrogare, ma come sempre questo è un piccolo programmino di test, non ha, non ha grosse pretese, se non quello di dire se pdow.checkparola di p1 è vero, punto out.printline, p1.getname, trovato. else getNome else p1.getNome non trovato e la stessa cosa su p2 Quindi mi aspetto che mi dica gatto trovato e cacciavite non trovato. Qui sto testando questo metodo check parola. Ovviamente il main deve chiamarlo. Allora proviamo a vedere se funziona. Gatto trovato, ho dimenticato gli spazi. Cacciavite non trovato. Quindi, o dopo che ha stampato l'elenco, ha fatto queste due ricerche. Quindi abbiamo usato il metodo ricerca. Man mano che andiamo avanti, no, ci potenziamo questo nostro DAO che avrà via via sempre più metodi che sono quelli che ci permetteranno di lavorare. E ci dimentichiamo che dietro c'è un database. Se abbiamo pensato all'inizio, abbiamo fatto le query, abbiamo messo a posto il punto e virgola, gli apici, select e poi abbiamo semplicemente dei metodi di lavoro. Quindi useremo sempre questo meccanismo con due migliorie su cui dovremo ancora lavorare, non oggi. Sono due cose che non mi piacciono ancora. Una è che ogni volta che chiamo un metodo qui l'ho chiamato qua, qui l'ho chiamato qua qui l'ho chiamato qua devo aprire e chiudere una connessione ma non sarebbe più furbo aprirla all'inizio del programma e poi tutte le volte che devo fare una query riuso la stessa connessione? Allora qui dobbiamo un attimo ragionare su cosa è più furbo fare, aprire e chiudere ogni volta che ho bisogno di sapere una cosa oppure aprire una connessione e tenerla aperta e condividerla e come fare a condividerla. Questo è più complicato di quanto non sembri. Non l'idea, ma la realizzazione pratica. Quindi, però, è un punto... Annotiamocelo, in futuro dovremo parlarne. La seconda cosa che non mi piace è questo. Più. Perché sto... in questo caso... Qui il .getNome è il mio cazzavite che ho messo in tempo. Però, nei casi normali, le query vengono, le ricerche vengono fatte sulla base di dati che l'utente inserisce. Giusto? Allora, io sto mandando direttamente al database una stringa che contiene al suo interno i caratteri che mi ha inserito l'utente con le sue mani sante. Eh, è ovvio, no? Eh, eh, se vuoi cercare ciò che vuole l'utente dovrebbe ben mandare al database la da stringa che ha scritto l'utente. Il problema è che se l'utente è un gran fetente invece di essere un santo, lui potrebbe scrivere lì dentro delle cose che contengono dei caratteri riservati. Tipo un apice. Se lui mi mette un apice, che nome vuoi cercare gatto? Benissimo, che nome vuoi cercare? Apice punto e virgola. Allora quell'apice verrebbe interpretato, anche eh, qui portando una stringa, poi la prendo e la mando al database. Il database si fida di quello che gli mando. La interpreta come SQL, se c'è l'apice chiuso, dice vabbè, where, voi legge, where nome uguale, apice aperto, apice chiuso. Dice, vabbè, che male hai fatto? Niente. Ma se io faccio come nome che nome vuoi cercare? Apice chiuso, punto e virgola, drop table no, eh, parole. Il mio database farà una select che non trova niente, punto e dico drop table parole. E le mie parole sono andate. Perché l'utente ha scritto in un campo di testo di ricerca una query string fatta apposta per farmi crollare il mio database. È un problema di sicurezza enorme. Si chiama SQL injection. cioè mandare al database delle stringhe inietta iniettate direttamente dall'utente che verrebbero invece interpretate come comandi SQL e il database lì. L'utente non potrà mai mandare una stringa al database perché non ce la password per collegarsi, anzi di solito a livello di rete è proprio non può collegarsi. Passa dal mio sito, entra con la mia password, jdbc, username uguale, password uguale. E attraverso la mia password esegui il suo codice. Metà dei problemi sui siti internet è dovuta a cose di questo genere. Una soluzione c'è, è anche molto semplice, si chiama prepared statement, statement preparati, in cui si evita questo problema. Non è molto complessa, ma oggi non ci sta nel tempo che abbiamo a disposizione. Andremo a vedere. Questa la risolviamo di sicuro la prossima volta. Entro la prossima volta. L'altro, invece, il problema della connection eh, ci chiederà, lo possiamo, diciamo così, rimandare per un pochino di più. Adesso però, un bel intervallo.